ciao, oggi giochiamo nel Practice di Mindman. Per chi non lo conoscesse, è un server Practice dove normalmente ci si allena per diventare più forti in pipi. L'hanno aggiornato, hanno aggiunto anche nuove modalità, come ad esempio Top Fight, che è nuova. Ma io direi di tenerci sul classico e giocare prima o non debuff. Non ne facciamo tanti, perché queste qua sono modalità che durano davvero tanto. Ne facciamo giusto un paio, oppure anche soltanto una, vediamo un po'. Non gioco practice da un sacco di tempo, quindi se faccio schifo, non state lì a scrivere se è peggiorato. Lo so che sono peggiorato, non c'è bisogno che me lo dite. Però proviamo comunque a giocarcela bene. È un attimo che non sento i suoni, devo metterli a posto, ma questo... Ah, non ci sono più i giocatori di una volta. Ultime tre pozioni. No, ho fidato. Stavo anche vincendo. Vabbè, ok, ho sistemato i suoni, scusate. Scomparso, ok, qui. Ho vinto. Oh, siamo partiti. Quante pozioni? Aveva già finito le pozioni? Ma va. Eh, va bene. Oh, direi che possiamo giocare a qualcos'altro. Boxing? Proviamo questo boxing. A me personalmente non piace. Lo trovo, la trovo una modalità estremamente noiosa. Andiamo avanti così tutto il giorno. Qua o trovi la gente estremamente scarso se no il PIP è questo. No, ho perso di due hit, tipo... Vabbè, pazienza. Prima combo della giornata. Oh, abbiamo finito, basta. Basta con sta modalità perché veramente è orribile. Battle Rush cos'è? Ah, è sumo con i blocchi. Oh. Si dovrebbe respawnare lì in teoria. Ecco, infatti. Dai, torna qui. Dai, dove sei? Vieni qui a giocare. posso far durare sto video un'ora, quindi mi dispiace, ma faccio qualche punto. Oh, niente, ancora lì fermo. Dov'è il buco qua? Eccolo qui. Eh, mi spiace, bello, ma se non ci sei, dove sei andato? Forse dovevo andare in bagno e... Si è dimenticato di avere Minecraft aperto Facciamo l'ultimo punto E facciamo qualcos'altro Ora facciamo Skywars Che è il mio kit preferito Non capisco la gente che non giochi a Skywars non, non ha senso Qua c'è un bel ponte da fare Ma con tutte le bedos che abbiamo fatto Non sono un problema ormai i ponti È cascato Probabilmente stava facendo qualche ponte strano, tipo Godbridge Moonwalk e quegli altri ponti strani lì, che non servono a niente. Facciamone un'altra e cerchiamo di impegnarci. La speed me la lancio su dopo, tipo adesso, ok. Ok, ci siamo, siamo contro questo, vediamo com'è. Infatti lui la speed se la lancia adesso. Effettivamente è meglio che lanciarsela all'inizio inizio partita. Ha più senso, secondo me. Ok, abbiamo vinto. Facciamo combo, c'è combo? No, mi ricordo che quel combo era orribile qualche anno fa. Magari l'hanno messo a posto, stiamo a vedere. Sono proprio curioso di vedere com'è il combo adesso. C'è il kit di ricambio. Uh, con il kit di ricambio dura troppo il game. È vero che è utile anche per allenarsi per i faction, però non mi piacciono i kit troppo lunghi. No, comunque state fanno davvero schifo. No, eh... È orribile <ride> Non giocate combo su questo server No dai ma che hit sono? Sono molto meglio l'hit di War Academy A parte che lagga anche Boh abbiamo vinto Facciamo qualcos'altro perché il combo qua non mi piace per niente Facciamo top fight che l'hanno aggiunta recentemente Vediamo com'è quanto pare non è molto giocata perché non entra nessuno. Ne approfitto per bere un po' d'acqua. Ah, oddio, no. Come ho fatto? Cari, eccoci. Secondo round. Abbiamo vinto ancora noi. C'è la cosa carina è che non puoi piazzare i blocchi. Se no, questo qua secondo me l'avrebbe già spammati un sacco. Boh, abbiamo vinto. Adesso facciamo Final WHC. Hacker ah, Gay. Non sono mai stato bravo in queste modalità qua con la canna da pesca. Ma nell'ultimo periodo si sono persi molto questi giocatori qua. Squaker Rod, Critta. Ah, L'abbiamo fregato No, lui che, è lui che ha fregato noi Qui non c'è l'arco uh. eh, Spam FNS Ok, abbiamo vinto lo stesso Posto Ci facciamo Per il fight Cosa sarebbe? Ah sì, forse ho capito Ok, sì, come immaginavo Oh. Ah, si è salvato E vai giù Ok, si salva No, non si salva Aspettiamo che torni Eccolo qui Perfetto Eh, ma ha fregato stavolta Ha capito come si gioca Non se riesco a salvarmi, ma dubito Oh sì, mi sono salvato Non so come <ride> Speriamo di non cadere di nuovo No E eh, niente Questa qua la doveva vincere lui Dai spingi Vai via Cadi Ha trapassato il blocco What? Magico dove sei? Dove vai? Vieni qui. E continua a salvarsi, però. Non prende più knockback adesso. Via. Vai giù! Ok. Non lo sopportavo più. Adesso ci facciamo... Build HC. Lui non ha pregheppolato. Da quando è che sono così forti? Si è salvato Buono Tutti i cuori avevo Adesso facciamo Stick fight Cos'è? Penso che sia quella modalità In cui c'è un ponte Bisogna colpirsi con il bastone Eh sì infatti Ho indovinato Però ci sono quelle basi lì Che secondo me Sono inutili Qua come funziona? Ok se salto lì, <ride> vole giù Devo rompere quel blocco okay, ed è esponato. Posto. Bene, abbiamo vinto No, ci sono 5 round Ok Piazza quel blocco lì Ah, Ok, l'ho piazzato anch'io dietro Lo tolgo Voila Ora uso la sua tattica, cioè piazzare un blocco così Perché gli ho dato la vittoria, scusami? Perché lagga questo? Non laggare Non laggare ti ho detto Ok, mi sono salvato Dove cavolo è adesso? La vittoria è andata a lui Basta con sti blocchi Non piazzarli Boh, vai via boh, Abbiamo vinto di nuovo Direi di fare un ultimo kit Quale però? Sumo Anche qui non sono molto bravo Ma ci proviamo E questo qua mangia un po' di McDonald's Che non si muove Buono Potremmo farne un altro Facciamo classic Modalità tranquilla Senza cose strane ma questo, ma dove ho imparato a giocare questo? I kit Pipi? Sì, a quanto pare gioca il kit Pipi questo. No, ma seriamente? Boh, va bene. Va bene così, va bene così. Lasciate tantissimi like come al solito. E ditemi se vorreste altri video così su, sul practice anche in altri server Boh fate i bravi noi ci vediamo un'altra volta eh, Boh niente ciao